Buonasera a tutti. Questa sera avevo pensato di invertire un po' l'incontro, perché in genere noi facciamo l'incontro dove io parlo, purtroppo parlo e parlo anche assai. Eh, voi state lì, purtroppo, e subite che mi ascoltate e poi fate delle domande qualche volta dopo alla fine. Io questa volta vorrei invertire l'incontro, fare io una domanda a voi. Quindi far lasciare un poco, far parlare a voi. Però vorrei farvi una domanda partendo da un testo del Vangelo eh, che chi ha partecipato a Messa oggi avrà ascoltato durante la Messa di oggi. E dice così questo Vangelo. È tratto da Luca. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto... Preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi, finché io abbia mangiato e bevuto e dopo mangerai e berrei anche tu. Si riterrà obbligato verso il suo servo perché ha seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. La domanda che vi faccio è questa qui. Ma voi, da Dio, cosa vi aspettate? Però ehm, lo so che è una domanda difficile alla quale rispondere. Eh, vi, vi chiedo anche di non rispondere tranquillamente, però vi chiedo però, di, proprio due minuti. Prendiamoci due minuti di silenzio. Rispondiamo al nostro cuore. Cosa ci aspettiamo da Dio? Però vi prego, non diamo quelle risposte che ci hanno insegnato il catechismo. Eh, da Dio mi aspetto la vita eterna, mi aspetto la pace nel mondo... Eh concretamente, proprio confrontando ad esempio con quello che oggi abbiamo vissuto con quello che oggi abbiamo fatto con quello che stiamo sperimentando con quello che ascoltiamo in televisione alla luce anche di questo che abbiamo ascoltato qui del Vangelo ma noi, concretamente, effettivamente ma da Dio che cosa ci aspettiamo? o se volete, in dialetto ma da Dio, i che voglia proprio un minuto di silenzio, così per far scendere nel nostro cuore questa domanda Va bene. Spero che riusciamo a trovare quel un momento di poter condividere quello che poi da Dio ci aspettiamo. Eh, perché c'è questa frase qui terribile, no? Si riterrà obbligato verso il suo servo perché il servo ha eseguito gli ordini che aveva ricevuto. Il padrone si riterrà obbligato verso il suo servo. Vedete, dentro di noi... c'è una realtà, che è quella della gratitudine. Noi saremmo disposti, siamo disposti a fare tutto quello che ci viene chiesto e che possiamo fare chiaramente, però poi diciamo la verità, che qualcuno ci dica grazie ci farebbe piacere. Anzi, quel dirci grazie eh, ci darebbe anche lo sprono e poterlo fare poi un'altra volta. Qualche volta lo diciamo anche, no? mamma mia, non mi hai detto neanche grazie, aspetta la prossima volta che me lo chiede e poi gli faccio vedere, così impara. Quel grazie fondamentalmente dice una cosa, se ci pensate, no, dice un riconoscimento. Che l'altro possa, cioè mi ha chiesto quella cosa, che possa riconoscere che io ho fatto quello. Quindi un riconoscimento della mia persona, quell'atto di gratitudine. E soprattutto poi se un piacere ce lo chiede una persona che, alla quale noi poi diamo una certa importanza, no? o che noi riconosciamo come una persona degna di stima, e quella persona poi ci chiede quella cosa. E noi ancora di più facciamo quel servizio. Però se poi quella persona così è, poi ci scade un poco dal cuore. Dicevo, oh, ma io da Dio cosa ci aspettiamo? Perché... Ci sarebbe anche un'altra domanda che potremmo farci, no? Quando è che si perde la fede? Perché non poche volte lo sentiamo, no, io ho perso la fede. E quando è che la si perde questa fede? E fateci caso la si perde quando proprio da Dio non riceviamo quel riconoscimento che noi ci aspettavamo. Quando io dico a Dio mi aspettavo questa cosa, questa cosa non è arrivata, e chiaramente allora forse non c'è Dio. Perché guardate, fin quando dice chi le malamente ha fatto del male, allora il Signore non lo ha ascoltato. Vabbè, ben gli sta, no? E diciamo, potremmo, a questo potremmo arrivarci, dice, ma io non faccio niente di male. Eh, vengo a tutti gli incontri il martedì, vengo a ogni messa. Eh, perché allora poi il Signore non mi ascolta? Eh, si riterrà obbligato il padrone verso il suo servo perché ha fatto ciò che il servo doveva fare? O semplicemente perché il servo ha fatto il servizio, il padrone poi si deve essere riconoscente verso il servo perché ha fatto quel servizio? Non deve essere obbligato il padrone. Se lo vuole ringraziare, lo ringrazia. Ma se uno vuole ringraziare, non è che il padrone sta commettendo chissà quale atto particolare nei confronti di questo servo. Anche perché, vedete, è il servo che deve ascoltare l'ordine del padrone. Non è il padrone che deve ascoltare il servo. Se vogliamo stare a rigor di logica. Io penso che noi nella nostra vita, questo ce lo dobbiamo dire, ce lo dobbiamo ricordare, perché altrimenti siamo sempre su una linea di un mercanteggiare con Dio. E noi non poche volte la fede la, la, la, la viviamo quasi a livello economico. Ma voi capite no, come sarebbe facile se effettivamente io a dieci messe ottengo il bonus. 10 messe mi dà la possibilità di accedere al livello superiore, non avere difficoltà. Se poi sono 20 messe, non avere malattie. 30 messe, trovare qualcosa. Se partecipo invece a 40 messe, tengo la strada in discesa. Eh, ma chi stupido non parteciperebbe poi a 40 messe? Scusatemi, se è questo. E allora, che cosa il Signore mi chiede? Cosa il Signore ci offre? Oppure perché stiamo a perdere tempo poi appresso a Lui? Perché anche questo è interessante, ma perché ci ostiniamo poi a perdere tempo appresso a Lui? Ci sono due categorie che noi dovremmo riprendere nella nostra vita. Due categorie che credo siano fondamentali. Eh, la categoria dello stupore e della meraviglia. Perché guardate, noi purtroppo davanti alla nostra vita non ci rapportiamo più né con lo stupore e né con la meraviglia. Eh, proprio per quello che forse sperimentiamo e per quello che noi viviamo siamo un poco disincantati davanti alla vita. Siamo rimasti un poco delusi forse per certe esperienze che abbiamo fatte. Non sto parlando solo a livello di fede, parlo proprio a livello generale quando manca lo stupore e la meraviglia è come se la nostra vita no, la vivessimo proprio così proprio per viverla lasciandoci vivere e non più protagonisti della nostra vita la nostra vita se è vero che riconosciamo Dio come fonte della nostra vita è qualcosa di meraviglioso è un'avventura stupenda ma noi proviamo a dire consideriamo la nostra vita ancora un'avventura Dici, ma io vengo a 70 anni, che altro ho da aspettarmi? Ma l'avventura è anche 70 anni. Vedete, affinché ci possa essere l'avventura, ci deve essere una sorpresa. Se noi diamo tutto per scontato, chiaramente non c'è più quel mordente nel vivere quell'avventura. Se io vi dicessi, guardate che alle 20 ci sarà una sorpresa. Allora, voi capite, man mano che si mette l'orologio, no? Mancano 20 minuti alle 20. Poi a poco mancano 15 minuti alle 20. E poi chissà sa, che sarà questa sorpresa. Ma capite che cosa si mette in movimento dentro di noi? C'è una certa tensione dentro di noi, verso questa realtà di questa sorpresa che dovrebbe arrivare, però se già io questa sorpresa la dico prima Don Antonio dice Don Antonio, vedi che alle 20 facciamo questa sorpresa e gli dico qual è la sorpresa, la tensione di Antonio deve essere dalla vostra tensione, per Antonio aspettare alle 20 per quella realtà non è poi un'avventura, non è qualcosa di stupendo e di meraviglioso aspettare, perché già lo sa, invece noi che non lo sappiamo viviamo in tensione, viviamo come una sorpresa, una meraviglia. Riusciamo a rapportarci alla nostra vita pensando che questi famosi eventi devono arrivare? Pensiamo che c'è ancora questi eventi che è possibile per noi? O effettivamente diamo tutto per scontato? Io ricordo un'esperienza che ho fatto di, di, di parroco, eh, quando stavo lì a Calitri, quando capitava l'onomastico del compleanno, facevano la cosiddetta festa sorpresa al parroco che poi non era, c'era più una sorpresa, non sapete il compleanno, puntualmente, puntualmente, c'era qualcuno che veniva a dirmi, mi dispiace, io stasera non ci sto, stasera che cosa? <ride> ah, io no, non lo dovevo dire, però allora, poi tu facevi la persona così, scendevi giù, facevi la parte indifferente, però chiaramente era venita già la sorpresa, capite? Eppure la nostra vita continua ad essere una sorpresa, continua ad essere un'avventura, continua ad essere una meraviglia. E questa realtà, vedete, noi la possiamo vivere veramente se abbiamo la capacità di poter pensare che nella nostra vita i coinvolgimenti o gli stravolgimenti sono ancora possibili. Non è detto che siccome fino adesso tutto è andato così, deve continuare ad andare così. Non è detto questo. È vero, noi abbiamo dei condizionamenti, ce li portiamo tutti quanti appresso. Eh, certi fallimenti che ci portiamo appresso, certe situazioni che già si sono sedimentate. Allora pensiamo che deve andare avanti così. Cioè, noi siamo noi per primi a non credere in questa possibilità. Questa possibilità della sorpresa, dello stupore, della meraviglia, nasce proprio dal fatto di poterci rapportare con il Signore, colui che opera meraviglie. Eh, Nell'Apocalisse si legge, Dio dice, ecco, io faccio nuove tutte le cose. È una novità, certamente, che non è che cambia il mondo esterno, è una novità che cambia la possibilità di rapportarti tu diversamente al mondo esterno e ti rapporti diversamente al monte esterno, perché tu fai il tuo che cosa? Il pensare di Cristo. L'agire di Cristo. Guardate, quando la gente dice che Dio non c'è, non agisce, in un certo qual modo hanno ragione nel dire che Dio non c'è e non agisce, però dobbiamo chiederci perché non c'è e non agisce. Sapete perché? Perché chi è che è assente? Non è Dio, siamo assenti noi. Perché noi, in quanto cristiani, in quanto credenti, siamo chiamati a fare quello che Dio farebbe. Allora, c'è una situazione, e io mi interrogo su questa situazione, però mi devo dire, Dio che cosa farebbe in questa situazione? perché noi siamo bravi a fare una cosa noi siamo bravi sempre a scaricare su qualcun altro e mica lo devo fare io lo deve fare Dio e mica lo devo fare io lo devo fare il sindaco e mica lo devo fare io, devo fare il parroco e mica lo devo io, devo fare papà e mica lo devo fare, devo fare mio fratello maggiore c'è sempre qualcun altro che deve fare la cosa, mai che diciamo sì, ma io che cosa devo fare? Davanti a questa situazione, qual è la mia vocazione? Noi abbiamo una vocazione, che non è farsi prete o farsi suone, neanche quella di sposarsi. Cioè, davanti alle situazioni, le situazioni che capitano, che accadono, sono tutte chiamate. Allora, davanti a quella situazione, qual è la mia chiamata? Sono chiamato a che cosa in questa situazione? Allora, capite, se la vocazione è la chiamata che mi fa Dio, ma voi capite che significa che io con Dio entro in comunicazione? Con Dio noi entriamo in relazione, ma non è una relazione per vivere un atteggiamento intimistico tra me e lui, che bello questa intimità che vivo con Dio, come abbiamo detto tante volte anche quando facciamo la comunione. Questa comunione con Dio, siccome in Dio tutto è una proesistenza, cioè Dio esiste per, se io entro in comunione con Dio è per scoprire anche io come della mia vita, è una esistenza a favore di. Noi non esistiamo per noi stessi, nessuno di noi esiste per se stesso, noi esistiamo per gli altri. Noi esistiamo per creare comunione. La Chiesa è comunione. Io penso che sulla comunione noi avremo molto da doverci interrogare. Eh, proprio la butto così. Noi siamo più comunione, creiamo più comunione o divisione. Pro proprio quando parliamo anche tra di noi sono più elemento di comunione quando quello viene a dirmi ma sai hai visto quel eh tu hai ragione sì sì cioè, quel... capite in quel mio parlare con quella persona quel fratello o quella sorella io metto seme di comunione o di discordia e se metto seme di discordia sapete perché metto seme di discordia? perché purtroppo non riesco a vedere il bene diceva perché c'è il bene ce n'è tanto di bene solo che non riusciamo a vedere ricordate quando il giovane ricco meditammo, durante un ritiro facevamo su questa pagina del Vangelo quando il giovane ricco chiede a Gesù lo interroga, maestro buono che cosa devo fare per avere Gesù gli risponde perché mi chiami buono uno solo è Dio, uno solo è buono ed è Dio allora tu vuoi scoprire la bontà vuoi scoprire la bellezza Deve andare alla fonte della bontà e della bellezza. Devi andare da Dio. Se io sto in una stanza tutta buia, io che cosa vedrò? Il buio. Se sto in una stanza illuminata, io vedrò luce. Se io frequento cose belle, ma voi capite, se frequento cose belle, io non farò che vedere o promuovere bellezza. Ma se frequento cose brutte io promuoverò bruttezza. Eh, se entro in una stanza che è tutta sporca, e eh, affrisco di sporcare, tanto qual è la differenza? C'è tutta sporca. Noi cristiani purtroppo, noi credenti, teniamo questo brutto difetto che non riusciamo ad essere segno di bellezza, a promuovere bellezza. Non può essere così per noi. E non dobbiamo parlare di bellezza per un semplice motivo. Perché come dice Salmo 44, il più bello tra i figli dell'uomo, Gesù Cristo, ci ha redenti. Ma giusto una curiosità, quando vi siete fidanzati, eh, ai vostri occhi, lei o lui è la persona più bella del mondo nessuno sceglie la cosa più brutta eppure qui fatici caso no? a un certo punto poi come quella bellezza sembra che venga meno eh, quando a un certo punto non senti non già faccio più, non sopporto più non sopporto più ricordate il Vangelo domenica scorsa no? quella donna dei sette mariti eh. li ha fatti fuori tutte e sette il problema nostro, sapete, guarda, è che a noi molte volte l'avventura non ci piace ah, stiamo così belli, tranquilli, tu ora vieni e ci vuoi eh, eh, ci vuoi stravolgere dai, dai, dal nostro piano ordinario Siamo abitudinari, no? Eh. Ma ora hanno fatto i due parroci, chissà che, che, che cosa de, che, che devo, che vogliono questi due ma adesso da noi. lasciateci quieti. Non vogliamo lasciarci sconvolgere. Per un semplice motivo. Perché lo sconvolgimento non sappiamo che cosa ci porta. Però il problema sapete qual è? Che il Signore? Il Signore agisce così. Il Signore, quando interviene, interviene sconvolgendoci, non presentandoci la solita routine o abitudine. Quando ha chiamato Pietro o, o qualsiasi altro degli apostoli o dei santi, no, chiunque, chiunque ha chiamato. Non è che gli ha detto, vedi, allora adesso ti chiamo, tu farei questo, farei questo, farei quest'altra cosa e gli ha fatto il programma. Il programma noi, sapete quando lo chiediamo? Quando andiamo in agenzia di viaggio, dobbiamo fare un viaggio, noi allora ci chiediamo il programma del viaggio. Ma l'aereo è sicuro, l'albergo è quello buono, è al ristorante si mangia bene? Noi questo chiediamo, ma va bene per un viaggio. Il Signore invece non ci presenta, perché se così fosse, capite, la storia sarebbe già scritta. Dice: Diceva che Dio non è onnisciente, un conto è che Dio sa, ma il fatto che Dio sappia non è che Lui mi costringe a fare quello che devo fare. Lui lo sa perché sa, però c'è la mia libertà. Signore, nel presentarsi, nell'offrirsi a me, quello che lui mi chiede oggi, ma già quello che mi chiede domani, io non lo so. Questo qualche volta ci angoscia nella, nella nostra vita, e allora do, dobbiamo effettivamente chiederci e capire eh, se l'avventura, quella che leggiamo nei Vangeli, leggiamo nella Sacra Scrittura, ascoltiamo dei Santi, no. Se è una cosa che sta lì e riguarda lì, oppure se è poi riguarda tutti quanti noi. Perché voi capite, di tutti quelli che sono stati chiamati, facciamo riferimento anche solo ai dodici, tutti e dodici hanno fatto una brutta fine. Sono morti martiri. Diceva una persona riguardo a San Giovanni Battista. Ricordate, San Giovanni Battista fu decapitato. Dice: Quello è bello, no? Per usare un eufemismo: eh, fare il santo con la testa degli altri. Perché noi festeggiamo San Giovanni Battista, lo festeggiamo. Festeggiamo San Matteo, Festeggiamo San Pietro, Festeggiamo i santi. Martiri li festeggiamo. Però, il loro martirio. Ma il nostro martirio lo festeggeremo, E dei santi lo sapete noi celebriamo i giorni in cui sono morti il dies natalis e come noi ci raduniamo a celebrare il giorno in cui facciamo festa per un santo che è morto per il santo sì, ma se già dovessimo parlare di noi, pensare a noi il giorno della nostra morte o pensiamo alla morte del nostro caro lo viviamo come un giorno di festa diciamo che è un lutto per, per dire cosa tutto questo? per dire che Forse noi abbiamo un poco preso alla leggera, sta cosa. Guarda, non è, dice, ma allora la mancanza di fede non fede. No, non è questione di mancanza di fede o meno. È questione effettivamente di credere a una realtà bellissima che sapete qual è? Quella che il Signore su di noi ha posto il suo sigillo. È quella di sapere che siamo nelle mani di Dio certo noi gli vorremmo chiedere no signore facci uno sconto il signore dice non ti preoccupare io sono con te questo è quello che gli dico il signore dice io ti grandisco, sono con te non ti preoccupare non pensa allo sconto io sono con te allora come fare come diciamo la settimana già scorsa 15 giorni fa se vi ricordate dobbiamo frequentarlo il signore Dio va frequentato perché o la vita cristiana, e quindi la vita spirituale, il rapporto con il Signore, diventa realtà quotidiana, oppure la vita spirituale, l'essere cristiani, se non coinvolge la mia vita quotidiana, anche il fatto che io mangio, bevo, permettetemi, anche che vado in bagno, se non coinvolge quello, la vita cristiana non ha niente da farci. Non posso fare cristiano in chiesa e al supermercato non faccio il cristiano. Non posso sentirmi provocato davanti a una persona che sta fuori a chiesa a chiedere l'elemosina e poi non devo sentirmi provocato se sto in farmacia e sto facendo la fila. Dal modo anche in cui posso rispondere al telefono, io dico di essere cristiano, da come dico pronto. Ho da come mando a quel paese i testimoni di Geova domenica mattina quando vengono a bussare a casa mia anche da come li posso mandare a quel paese io posso dire di essere cristiano la maggior parte siamo cristiani ancora, non battezzati perché le, le strade nostre sono sporche ancora? perché ancora c'è questa spazzatura che buttiamo adesso a sinistra? Sarebbe interessante no chiedere alla persona che butta spazzatura, sei credente? Allora capite, allora poi lì che significa essere credente? Perché se sei credente tu a spazzatura non la puoi buttare se sei credente. Come fai a deturpare il creato se sei credente? Allora vedete come il discorso realmente diventa molto più ampio, diventa anche avvincente. Invece il discorso nostro è sempre quello, no, purtroppo siamo stati abituati. Abbiamo ricevuto la fede da bambini e non l'abbiamo forse alimentata come doveva essere alimentata. L'abbiamo ritenuta più una, una realtà di forme devozionali, di ritualità, che non piuttosto come quella realtà che ci dovesse provocare per poi provocare. Guardate, il fatto che voi venite il martedì a fare l'incontro eh, e sono sette anni che ci stiamo vedendo nel fare gli incontri, e questo dice qualcosa. Però non è che devi dire qualcosa, ripeto, perché poi stasera me ne vado e quindi ho aggiunto una nuova conoscenza alla mia vita. Devi dire qualcosa proprio per, per, per il risvolto che deve avere nella società nella quale io vivo non nella Chiesa, ma nella società nella quale io vivo. Perché questo è quello che ci manca, la realtà della testimonianza. Perché continuiamo a vivere come se fosse una cosa personale, tu a tu, io e Dio, la mia coscienza e la sua coscienza. Capite? La cosa spirituale, Perché per noi la, cosa, la realtà spirituale è quella che vivo nel cuore, è quella parte interiore di me, di me stesso, la cosa spirituale, e io la vivo con Dio. Stasera abbiamo fatto un bel incontro, oppure che brutto incontro, però capite, finisce lì. No, non, non deve finire qui. Il Vangelo eh, o diventa un'avventura o non serve a niente. Il Vangelo o diventa fonte di stupore e di meraviglia per la mia vita, o non serve a niente. Il problema nostro sapete qual è? Sapete noi come, noi diciamo che questa è la Sacra Bibbia, Sacra Bibbia, e quando noi usiamo no, questo aggettivo sacro, sacra, la pensiamo che sia così sacra, che addirittura cerchiamo di metterla quanto è più in alto possibile, perché è sacra, e con il rischio che poi non la abbiamo mai in mano. Questo è il guaio nostro, che noi la prendiamo in mano. La Bibbia la Piglia in mano, la Bibbia la dobbiamo studiare. La Bibbia è, è il volto, è il volto di colui che ci ama. E che a voi risulta le due persone si, si, a, si possono amare senza mai stare insieme. Noi molte volte diciamo di amarlo, ma non siamo mai insieme con lui, non siamo mai insieme, però lo amiamo. Se io vi chiedessi quanti sono i libri della Bibbia, no, rispondetemi però, quanti sono i libri della Bibbia? Eh, poi vado a chiedere però eh, eh, ai due fidanzati, no, dice, ti ricordi il giorno in cui ci siamo incontrati? Quando fui di sì, poi quando passano 5-6 anni, dicendo ma che giorno era? Non mi ricordo. Ti ricordi la canzone con la quale abbiamo fatto il primo ballo? Queste però di noi più vecchi, i giovani oggi, già questo non ce l'hanno più. Allora, capite, se tu ami, se tu ami c'è interesse. Ma se non ami non c'è l'interesse, perché mi devi interessare di te se non ti voglio bene? Scusi. Chi sei per interessarmi di te se non ti voglio bene? Allora, parto dal presupposto, ho la consapevolezza che lui mi vuole bene, e io per sapere se una persona mi vuole bene, cioè ci devo stare insieme per capire se mi vuole bene. Lo strumento lo teniamo. Allora guardate, quando diciamo prima no, perdo la fede, almeno però, prima di dire perdo la fede, hai usato i mezzi che tenevi a disposizione, prima di dire di perdere la fede. Pensiamo all'equarestia la comunione la facciamo la comunione e nemmeno in cui facciamo la comunione che significa per noi fare la comunione? Gesù viene nel mio cuore e che significa che viene nel mio cuore? pensiamo alla confessione davanti alla mia miseria la sua misericordia che mi invade e che significa tutto questo? padre perdono perché ho peccato adesso voglio peccati padre figlio e spirito santo amen lui se ne va è così ed resta tutto dalle quale. Le azioni, le azioni dicono, dicono quello che tu vivi. Se una persona è un malvivente spara qualcuno, noi non sappiamo che è malvivente, va bene. Però se vediamo che spara uno spara un altro, noi che cosa deduciamo che è un malvivente? Noi chiamiamo. Vedete, la, la cosa più triste, sapete qual è? Che il male per imporsi non deve fare niente. Il male per imporsi una sola cosa, il bene non fa il bene. Nel momento in cui il bene non fa il bene, il male si è imposto. Perché non facendo il bene tu lasci uno spazio, lo spazio che lasci quello è il male. Quindi il male non ha fare proprio nessuna azione per potersi imporre. Automaticamente nel momento in cui una persona non fa il bene, c'è il male. E noi purtroppo, non dico di male ne facciamo tanto, ma forse molte volte di azione di bene ne facciamo poche. E guardate, non è, in, non è la stessa cosa. Dici, ma io non ho fatto il male. Non è la stessa cosa. Noi non siamo chiamati a non fare il male, non siamo neanche chiamati a essere neutrali. Non faccio niente, mi sto per i fatti. molte volte noi ci mi sto per i fatti miei e pensiamo che nel dire questo siamo santi. Noi non siamo chiamati a, fare, a stare per i fatti nostri, noi siamo chiamati a fare il bene. Sempre e ovunque. Perché? Perché ce l'ha insegnato lui. Questo è il modo nuovo di poter leggere la storia. Questo è l'atto di resurrezione, questo è quello che fa passare da morte a vita, fare il bene. Davanti a questa realtà che coinvolge, capite, tutta la nostra vita, non possiamo stare a chiedere al Signore che ci spieghi la nostra vita. Perché la spiegazione che il Signore ce la dà, ce la dà momento per momento. Il, il, il come andrà a finire, noi non lo sappiamo. Come concretamente la nostra vita si svolgerà, noi non lo sappiamo. Sappiamo che ci aspetta che cosa? Ci aspetta un'immensità di benessere, questo sappiamo. Ma come raggiungeremo questa realtà? Noi non lo sappiamo. Lo vorremmo sapere, ma non lo sappiamo. Quindi allora, anziché stare lì a perdere energie no, su, su questa cosa qui, perché non cerco di vivere la mia quotidianità lasciandomi illuminare dall'incontro con la parola? E come dicevamo 15 giorni fa, non si tratta di essere eh, studiosi di teologia biblica per sapere che cosa mi dice la Bibbia. Perché non ci è chiesto questo. Quante volte nelle nostre storie chi ci parla, anche se è una persona cara, non la capiamo? Quante volte in una vita familiare, marito e moglie, oppure con i figli, figlio mio, oggi non ti ha proprio capito. Oppure alla moglie, oppure al marito, oggi non ti capisco. Succede o no? E eh, non può succedere anche con il Signore. Signore, non ti capisco, oggi non ho proprio capito. Però che fa la moglie o il marito, oppure il genitore verso i figli, figli e i genitori? non vuole se ne vanno? No, si resta lì, cercando... Di capire al di là di ciò che è stato detto, quello che poi può succedere, cercare di capire. Ah, ecco questo voleva dire. Allora capite com'è importante però sapere che nel momento in cui io leggo o quella parola l'ascolto, comunque è la luce che viene accesa. Lampada ai miei passi e la tua parola, Signore, così dice Sam. Dice, ma tu sei ripetitivo, ma non è che sono ripetitivo, perché al di fuori, fuori di questo noi non abbiamo nient'altro. Cioè la parola è come se fosse una mappa per la nostra vita. E abbiamo bisogno di indicazioni per un semplice motivo perché da soli noi non ce la facciamo. Da soli noi non abbiamo la capacità. C'è bisogno di altro, di qualcuno che ci accompagni nella lettura di questa vita come avventura. E la scrittura, Dio ci accompagna in questo. Però mi lascio accompagnare da Dio. Capite? Sempre no, ma io Dio non lo capisco. Sì, d'accordo, non lo capisco, però per questo motivo, perché non lo frequento, perciò non lo capisco. Diciamo la settimana scorsa, 15 giorni fa, ci manca la grammatica. Eh, voglio andare a scuola, voglio imparare o non voglio imparare. Come quello no, capite? Sapete, dice che vuole vincere al totocalcio, calcio eh, e prego il signore di poter vincere. Il signore dice però la schedina l'hai giocata almeno, almeno da parte. Gioca a schedina, noi ti voglio pure aiutare, però la schedina la devi giocare tu, no, noi invece no, vogliamo che lui ci giochi pure a schedina. Dio si fida di ciascuno di noi. Dio si fida di ciascuno di noi. Vedete, noi vogliamo fidarci di Dio. Dio si fida di ciascuno di noi. E questo è importante perché quando, davanti a certe situazioni, no? Dove, signore, perché non ci togli sta patata bollente? E abbiamo l'impressione che lui non ci tolga quella patata, non ce la toglie proprio perché lui si fida e sa benissimo che nelle difficoltà noi cacciamo il meglio da noi stessi. Ma capite, se sto sem se sempre dietro là, no? Come pure il padre verso il figlio, davanti alla difficoltà, il padre puff, e gli toglie il problema, puff, e gli toglie la situazione, e il figlio quando crescerà? Se a scuola sempre la maestra, là il problema me lo risolve, sempre lei, e io quando imparerò? Dici, ma ho fatto l'errore? D'accordo, però capirò. E quando avanti all'errore sto lì e cerco poi, resto lì, fermo e seduto e studio, uscire il meglio da me. Questo significa fidarsi, che il meglio il buono c'è. E quella prova, allora diventa che cosa? Non è che Dio ci mette alla prova. Quella prova diventa il luogo dove noi siamo chiamati a far uscire il meglio da noi stessi. Il problema è che dove ci porterà quel meglio, come ho detto prima, non lo sappiamo. Chiudo. Eh, chiudo con la... Tutto questo chiama in gioco, sapete che cosa? La nostra libertà. Il problema nostro, sapete qual è? Che noi fondamentalmente noi non vogliamo essere liberi. Vogliamo sempre che qualcuno ci dica che cosa fare e come farlo. La libertà ci spaventa, perché la libertà chiama in causa la tua responsabilità. Invece quando qualcun altro non dice fa questo, dice ma che hai fatto? Dice ma l'ha detto lui. Quindi capite come la responsabilità non è più mia, di quello che mi ha detto cosa dovevo fare. La libertà invece chiama in causa te stesso. Eh, eh, la libertà è con responsabilità, e responsabilità significa saper rispondere. Eh, la persona responsabile è quella che sa rispondere. E allora questo significa che non dobbiamo stare sempre lì a cercare la colpa in qualcun altro. Eh, la capacità di avere la libertà di dire che io non mi voglio lasciare più condizionare da quello che fino adesso è successo. Io ho la capacità, il passato c'è il passato, però ho la capacità di poter progettare il mio futuro, di poter guardare il mio presente. E il mio presente lo voglio guardare proprio come questa storia, come questa avventura, come questa cosa di stupendo e di meraviglioso. E questo mi farà stare vivo, mi farà essere vivo, mi farà percepire veramente la realtà diversamente. E questo è quello che mi fa essere, mi fa pensare dell'essere figlio di Dio, perché agirò proprio come un figlio cerca di agire come agisce suo padre, frequentando attraverso la scrittura, nella libertà, nell'incontro con Lui, nella consapevolezza che non tutto sarà chiaro, ma comunque la luce accesa, di poter confrontare veramente la mia quotidianità e in quella quotidianità, la certezza della fiducia che Lui ha su di me. E con questa fiducia che Lui ha su di me, poter illuminare il momento presente, illuminandolo, però ripeto, come figlio di Dio, vedendomi bellezza, promuovendo bellezza. Che non significa chiudo gli occhi e faccio la parte indifferente sul male, ma significa che quel male lo voglio riscattare, lo voglio riscattare portandolo alla sua vocazione, che appunto è una vocazione per tutti ed è una chiamata di bene.